Voglio in diretta. Sono in diretta. O allora vediamo se si sente. Provo a parlare, si sente? Si si sente bene. Per cui, facciamo così. Si si sente bene. Ok. Allora si sente bene? Buonasera a tutti. Buonasera Matilde, buonasera Emanuele, Alessandra, buonasera, Vincent, buonasera, si sente benissimo, grazie Alessandra, buonasera Stefano Di Pogno, nostro leader, grande leader. Vediamo un attimo, aspettiamo ancora un minutino e poi facciamo partire la presentazione, ma io direi di partire. Allora, Buonasera a tutti, eh, io mi chiamo Chiara Gaggia, ho 54 anni ormai e sono una social co-proprietaria, una business partner della piattaforma Gigos. Stasera sono qui per condividere con voi, con chi, per, con chi mi sta ascoltando, per, per chi è stato invitato, oppure per chi per puro caso si imbatte in questa presentazione. Siamo qui appunto a dare un'informazione. Prima di partire, partire con la mia presentazione vorrei fare un... un um, aspettate che condivido le slide... Vorrei fare una piccola premessa. Allora, sicuramente chi sta ascoltando questa presentazione, chi è venuto ad ascoltarmi, ha capito che il mondo è cambiato, ma soprattutto che il mondo del lavoro è cambiato. Allora, io mi sono permessa questa sera, ragionando, di fare un po' una riflessione sul mondo del lavoro. E io la vedo in questa maniera. Il mondo, il mondo è cambiato in tre frasi, eh, in, in tre modi. Noi conoscevamo tutti un lavoro tradizionale, quindi un, un mondo del lavoro tradizionale, dove c'era occupazione, crescita, meritocrazia, avevamo una capacità di risparmio, ma soprattutto avevamo quella visione del futuro, quella fiducia nel futuro, avevamo una tranquillità, una serenità, avevamo tempo da gestire per noi stessi, perché o meno male vivevamo in un mondo dove il lavoro ci permetteva di avere ferie, ci permetteva di avere quindi quella capacità di risparmio che ci poteva far fare dei piccoli viaggi e quindi vivere una vita serena, sia per noi stessi ma da condividere anche con le nostre famiglie. Poi siamo passati a un mondo della precarietà. Questo mondo della precarietà ha incominciato a esserci quando abbiamo avuto il cambio della nostra moneta lira con l'euro e quando sono incominciate ad arrivare le varie crisi come ad esempio la, la crisi della bolla finanziaria che ha veramente quasi distrutto tutto quello che è il, il mondo economico, il sistema finanziario, portandoci in cambio tanta disoccupazione, ma soprattutto ci hanno fatto perdere il potere d'acquisto. Quindi ci siamo ritrovati con meno posti di lavoro, con delle retribuzioni sempre più basse, ma in conseguenza ci hanno tolto tanto tempo libero e ci hanno regalato tanto stress. Quindi ci siamo dovuti adattare a un mondo dove avevamo, abbiamo avuto meno tempo e meno denaro. Però ho detto bene, ho detto la parola, ci siamo adattati. Per poi arrivare al mondo di oggi, dell'ultimo anno, degli ultimi due o tre anni, ma soprattutto peggiorato da questo ultimo anno dal coronavirus, che io lo definisco il mondo del caos. Perché in questo arco di tempo il lavoro, e il denaro e il tempo ce l'hanno praticamente tolto, li vediamo come un miraggio, o perlomeno il lavoro e il denaro. Il tempo ce l'hanno restituito, ma togliendoci la libertà di goderci questo tempo, perché come tutti sappiamo non siamo stati rinchiusi nelle nostre case, questa emergenza sanitaria ha impedito i rapporti sociali, ma soprattutto ci ha tolto quei pochi posti di lavoro che avevamo e ci ha reso sicuramente più poveri. Questo periodo che noi stiamo vivendo, questi ultimi anni, però per fortuna eh, sono anni in cui anche eh, è nata l'era digitale. L'era allora, digitale non è nata in questi ultimi due o tre anni, è già un processo che, sta, che è nato da 10-15 anni fa. Ma noi abbiamo la fortuna appunto di essere in questa era digitale, noi sappiamo appunto che il tempo e il denaro sono due elementi importanti della nostra vita ed è per questo motivo che ho stasera, sono qui per darvi delle informazioni, per offrire a voi la possibilità di acquisire delle giuste informazioni e darvi appunto l'opportunità di poter crescere e ambire a una vita migliore, a una qualità di vita sicuramente migliore. Quindi questa era digitale deve essere vista non con paura o con distacco con diffidenza, ma l'era digitale deve essere vista come una possibilità di opportunità. Le tecnologie ci offrono sicuramente l'opportunità di essere più liberi, ci fanno generare guadagni slegati dal nostro tempo, ma è l'informazione che ci darà la possibilità di cambiare veramente la nostra vita. Quindi, se noi abbiamo questa capacità o andiamo a cercare l'informazione, sicuramente avremo l'opportunità di migliorare e cambiare la nostra situazione. Quindi sono ben felice di presentarvi il business del XXI secolo. Vi do il benvenuto nella piattaforma Gigos, la piattaforma numero uno al mondo di oro fisico da investimento 24 carati. È una piattaforma leader mondiale per la nostra sicurezza finanziaria. Nasce in Europa come negozio online per la commercializzazione di oro fisico d'investimento per diventare nel novembre del 2020 una hold internazionale con la società Global Success Management. Scopriamo la piattaforma Gigos. La piattaforma Gigos Online quindi è una piattaforma che offre a tutti l'opportunità di possedere oro di massima purezza nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ma perché oro? Allora, l'oro, ve lo il vero motivo per cui noi dovremmo acquistare oro o avere oro o guadagnare oro, ve lo voglio far vedere con un video. Se mi date un minutino ve lo faccio vedere. Mi dicono che non si sente l'audio del video. Vabbè, eh, sono un po' agitata, per cui mi, mi scuso, avevo fatto le prove, ma probabilmente non sono riuscita a farlo andare. Vabbè, comunque in questo video, per farvi, faccio io un po' il sunto, eh, praticamente sta spiegando che molti risparmiatori, ma anche molti investitori, in questi ultimi anni, hanno deciso di eh, praticamente convertire tutto il loro valore monetario tutto il loro avere monetario nella loro valuta in oro perché l'oro è una moneta che non perderà mai il suo valore ma anzi lo acquista sempre di più infatti l'oro 24 carati è un, è un metallo che è sintomo di stabilità economica da sempre è un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore è un bene altamente liquido, è una moneta universale dal sistema bancario, è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000 e non si deteriora, come ho detto, ma aumenta il suo prezzo. Ma perché oggi è importante detenere oro 24 carati? Se noi confrontiamo comunque l'aumento del valore che ha avuto questo metallo prezioso negli ultimi vent'anni. Ci accorgiamo, come si vede da questa slide, che il prezzo dell'oro è cresciuto più del 600%. Infatti se io nel 2000 per comprare un'oncia dovevo, dovevo spendere 300 euro, nel 2020 per lo stesso quantitativo di oro ne, dovevo, ne devo spendere 1900 euro. Ecco perché sia gli investitori che... Le banche centrali di tutti i paesi, di tutto il mondo, stanno acquistando sempre più oro. Però grazie alle nostre informazioni, grazie alle nostre presentazioni, grazie alla piattaforma Gigos, la gente si sta eh, convincendo, sta prendendo questa informazione e capendo che l'oro è un'alternativa redditizia alla carta moneta. Ma cos'è la piattaforma Gigos? La piattaforma Gigos è una piattaforma di oro al mondo, l'unica al mondo, che insieme al negozio di riferimento la Globa Intercold offre a tutti noi la possibilità di guadagnare lingotti di oro 24 carati e quindi ci offre la possibilità di costruirci la, propria, la nostra sicurezza finanziaria. È una piattaforma che vanta più di 4 milioni di partner in tutto il mondo, è un business internazionale e vanta 10 anni, ormai 11, di esperienza nel mercato globale. La piattaforma Gigos, quindi, è un progetto che è nato per cambiare l'industria del commercio dell'oro in tutto il mondo, quindi di realizzare un'efficace interazione tra gli acquirenti e i negozi di oro. Si basa su un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di tutti i grandi brand come Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, Bookie e tantissime altre piattaforme. Questi brand che io ho menzionato sono piattaforme che, 15 anni fa non esistevano, oggi praticamente sono piattaforme che fatturano migliaia, miliardi di, di euro e chi, di no, chi, chiunque di noi ha comunque usufruito un servizio o acquistato un prodotto da questa piattaforma, quindi Gigos non ha fatto altro che fare la stessa cosa ma con un prodotto che è oro 24 carati, quindi un prodotto per eccellenza. La piattaforma Gigos quindi, essendo eh, nata per, fare, per vendere oro, prevede delle figure sicuramente come il cliente, il cliente abbonato. Il cliente abbonato è colui che può acquistare oro con convenienza, quindi a un prezzo in, inferiore attraverso delle sottoscrizioni. Può acquistare titoli della società e quindi acquistare obbligazioni convertibili in azioni. L'altra figura che prevede siamo noi, cioè dei clienti abbonati, che abbiamo deciso di promuovere di sponsorizzare questa azienda. Abbiamo dato fiducia all'azienda e quindi promuovendo i prodotti e i servizi della piattaforma Gigos, riceviamo in cambio dei punti bonus. Quindi il cliente abbonato, abbiamo detto che per usufruire di, di, dei vantaggi come l'acquisto di oro, a un prezzo sicuramente vantaggioso, eh, deve fare una sottoscrizione, quindi deve acquistare un abbonamento, perché le sottoscrizioni sono delle sorte di abbonamento che hanno validità annuali. Abbiamo quattro tipi di abbonamento, che sono l'abbonamento Smart, l'abbonamento Pro l'abbonamento Accord e l'abbonamento LINE. Ciascuno di questi abbonamenti ha dei costi, la Smart 235 euro più IVA il 7%, la Pro 385 euro sempre più IVA il 7%, l'Accord 485 e la NI 885 euro. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che un cliente abbonato che acquista una sottoscrizione, quindi un abbonamento, supponiamo acquista la Pro, Vuol dire che nell'arco di un anno il cliente abbonato potrà comprare 385 grammi di oro scontato appunto in questo arco temporale di un anno. Se una persona ha delle disponibilità finanziarie, ha comunque capito che la moneta ormai per eccellenza è l'oro 24 carati, e ha disponibilità, quindi vuole investire sempre di più, può comunque acquistare più abbonamenti. Quindi all'acquisto di abbonamenti, quindi un cliente può sottoscrivere quanti abbonamenti vuole, in base al quantitativo di oro che decide di comprare. Mentre il business partner, abbiamo detto che promuove e sponsorizza questa piattaforma, acquisterà sempre un, uno di queste sottoscrizioni, sotto quindi uno di questo abbonamento, ma in cambio riceverà dei punti bonus. Quindi se un, client, un business partner eh, acquisterà un abbonamento smart, in cambio, alla fine della conclusione del piano di marketing, riceverà dei punti bonus di 600 euro, per la PRO 2250 euro, per l'ARCO 1300 e per la LINE 2400 euro. Quindi il cliente abbonato può scegliere di diventare business partner, promuovere i prodotti della piattaforma e in cambio ricevere dei compensi per le attività commerciali che promuove con successo. È una persona che accetta un accordo di business partnership sulla piattaforma, è un accordo etico contribuisce attraverso il suo passaparola professionale, quindi un passaparola intelligente, all'espansione della rete dei clienti, facendo crescere così il fatturato dell'azienda. Riceve un compenso sotto forma di unità bonus per il lavoro che svolge e può partecipare ad eventi VIP, conferenze aziendali, seminari di formazione e crociere d'affari. La sottoscrizione quindi di questi abbonamenti alla piattaforma Gigos eh, ci ci danno l'accesso a dei servizi e a delle funzionalità avanzate. Allora, per il cliente abbonato abbiamo detto che abbiamo l'acquisto di oro scontato ad un prezzo speciale meno l'8%. Abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni. Abbiamo garanzie speciali, transazioni sicure e diritto di recesso di 14 giorni. Anche questo dimostra la serietà dell'azienda Abbiamo una custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza, anche questo è un servizio importante, gratuito, tutti noi sappiamo che comunque avere una cassetta di sicurezza presso le nostre banche comporta dei costi e abbiamo anche informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, per cui io, persona che magari fino ad oggi non ho, non ho mai approfondito il mercato dell'oro o comunque conosco l'oro e... Eh, 18 carati oppure conosco anche l'oro 24 eh, carati ma non, non ne so ancora l'importanza non so quello che ci sta intorno, Gigos quotidianamente ci tiene al corrente su tutto quello che è la, le, il mercato finanziario appunto dell'oro de, de 24 carati il business partner in più ad avere queste funzionalità e questi servizi ha un accesso a una formazione online gratuita, voglio sottolineare gratuita Sistema, metodologia e può accedere alle migliori strategie. Abbiamo accesso a strumenti di marketing come il Goal Set, il Frata, Leadership e due progetti Time sheet e Fixing. Il programma Goal Set. Il programma Goal set è un sistema intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni e permette ai business partner che hanno attivato una o più di sottoscrizione di sviluppare business cluster ricevendo in cambio appunto i premi bonus che potranno scambiare in oro, in denaro, in codici di attivazione per l'acquisto di nuovi prodotti della piattaforma. Quindi queste tavole, queste tavole che noi vediamo raffigurate in, questo, in questa slide non sono altro che delle tavole contabili della gestione delle nostre sponsorizzazioni. Come ho detto prima, Ogni, ogni abbonamento corrisponde a una tavola e ogni tavola ha un bonus finale. Abbiamo, vediamo che per la Smart ci sarà un bonus finale di 600 euro, per la Pro 2250, per l'Arco 1300 e per la Line 2004. Ma vediamo un esempio di, di bonus di una sottoscrizione. Prendiamo l'abbonamento Pro. Allora, io Chiara, eh, business partner della piattaforma Gigos, ho acquistato una, un abbonamento pro e ho sponsorizzato con successo, ho consigliato a tre amici, a tre conoscenti o anche a persone che magari ho incontrato, nella, che incontro sulla mia strada, questa magnifica opportunità. E che a loro volta hanno acquistato uh, degli abbonamenti un abbonamento pro. Quindi, da un, eh, questa tavola contabile prevede che da 6 a 8 abbonamenti io avrò un bonus di 750 punti. Quando il mio terzo invitato, che nel nostro gergo viene chiamato diretto, troverà a sua volta, sponsorizzerà, consoliderà ad altre tre persone questa magnifica opportunità e quindi ci sarà l'ingresso di altri tre abbonamenti, io guadagnerò la seconda sezione, quindi altri 750 punti. Per finire, quando il mio terzo diretto avrà fatto la stessa cosa, quindi ci sarà l'ingresso di altri tre abbonamenti, io concluderò la tavola contabile e avrò gli ultimi 750 punti. Voglio precisare, voglio far notare che la conclusione di questa tavola, quindi con l'acquisto la, dell'abbonamento pro e con una buona sponsorizzazione di questa piattaforma, io potrò guadagnare per ogni singola tavola 2250 punti, quindi 2250 euro. È importante capire questo meccanismo perché una volta che io ho completato il cluster, Dall'ultimo bonus io posso detrarre le 385 euro della mia sottoscrizione. Ecco perché di fatto si dice e si fa notare alle persone che l'abbonamento noi di fatto lo facciamo una volta sola nella vita. Inoltre, eh, seguendo, quando io chiudo le, il mio business, le, la, mia, la mia tavola, scusate adesso subito un po' l'emozione, quando io chiudo questa tavola contabile io seguirò il mio sponsor e su un'altra un un tavola e quindi ricomincerà questo ciclo infinito. Quindi col sistema del follow me anche la mia squadra potrà seguirmi nel nuovo cluster e quindi può diventare, oltre che io pago l'abbonamento una sola volta nella vita, questo può diventare un guadagno veramente ciclico e infinito. Abbiamo l'altro programma che prevede la nostra piattaforma Gigos, è il programma Fractal, è il nostro fiore all'occhiello. La società ha dei piani di sviluppo, ha dei piani di sviluppo da qui a cinque anni e ha messo a disposizione a tutti i business partner della Gigos la possibilità di diventare soci con proprietari della piattaforma, dando così la possibilità di ricevere enormi benefici dall'acquisto di titoli obbligazionari che verranno convertiti in azioni. Sappiamo che possedere oro ci renderà finanziariamente intelligenti, ma possedere una parte di una società di oro ci renderà sicuramente finanziariamente liberi. Abbiamo detto che la nostra piattaforma nasce come un negozio di, con la Global Intergold, come negozio di vendita di oro 24 carati, ma nel dicembre del, del 12 novembre 200, 2020, ha fatto una fusione è nata una società, capogruppo di una struttura holding, che è la società Global Success Management, ha sede in Canada e ha emesso dei titoli obbligazionari che verranno, come ho detto prima, convertiti in azioni il 31 dicembre del 2025, dando così a tutti i soci l'opportunità di costruirsi la propria sicurezza finanziaria. Vediamo ora un po' il titolo obbligazionario convertibile. Allora, Il titolo obbligazionario convertibile è un prodotto che in genere è poco noto al risparmiatore, ma può essere una buona occasione di guadagno a fronte di rischi veramente limitati. In epoca di coronavirus questa sicuramente è una caratteristica che rappresenta un vantaggio, ma soprattutto dà un vantaggio a quelle persone che si stanno avvicinando al mondo del, del risparmio e quindi dà loro la possibilità di cominciare a gestire i propri risparmi senza avere quei patemi d'animo che sono caratteristici degli inizi. E il rendimento delle obbligazioni convertibili spesso è veramente molto interessante. Quindi il titolo l'obbligazione convertibile non è, un, non è altro che un titolo che dopo un certo periodo di tempo viene eh, scambiato per azione, quindi il titolo obbligazionario ci permette di entrare nei mercati finanziari con un passo piccolo, quindi diventando obbligazionista e quindi essendo creditori dell'azienda per poi diventare azionista e quindi poter partecipare ai dividendi dell'azienda. Ascoltate... Ma perché bisognerebbe acquistare un titolo obbligazionario convertibile della società eh, Social eh, Global Success? Perché da questa slide noi vediamo la crescita del nostro titolo. Siamo partiti con la prima emissione di titoli nel dicembre del 2017. Il titolo aveva un valore di 10 euro per arrivare a, ad aprile, a oggi, che vale 116 euro. Questa crescita cosa ci dimostra? Ci dimostra che l'azienda... È in costante crescita, che aumenta il suo fatturato, ma soprattutto ci dimostra che il fatturato è in costante crescita. Quindi è un'azienda sana è sicuramente una, è un'azienda solida, ma è anche un'azienda che ha tirato la, la fiducia dei mercati finanziari. Perché un'azienda non è che può emettere titoli obbligazionari. Eh, una mattina si sveglia ed emette titoli obbligazionari no, assolutissimamente il titolo obbligazionario lo può emettere quell'azienda che dimostra al mercato appunto la sua crescita i piani di sviluppo ma soprattutto che dimostra la costante e continua crescita questi titoli obbligazionari ci danno dei guadagni passivi come il 14% annui in titoli ci danno un 6% bonus marketing speciali, abbiamo la rivalutazione del costo del capitale dei nostri titoli e sono titoli ereditabili. Inoltre l'azienda attraverso il programma Frata e quindi all'acquisto dei titoli dà la possibilità ai soci comproprietari di partecipare a questo programma Frata e quindi di poter generare guadagni attivi rapidi e slegati dal tempo. Io aggiungerei dire che una volta sponsorizzata e fatta conoscere l'importanza di questa azienda e quindi invitando sempre più persone a diventare socio con proprietari, noi veramente possiamo generare eh, dei bonus, dei guadagni giornalieri che sono oltretutto disponibili in 48 ore. Ora vediamo la sicurezza e le garanzie che ci danno questi titoli. Allora, Abbiamo detto che questi titoli sono emessi in Canada e l'emissione dei titoli in Canada è regolata da organi governativi. Sono titoli che hanno un codice di identificazione internazionale, il codice ISIN. Sono titoli garantiti dal gold standard. Quindi cosa vuol dire? È molto importante questo, questa eh, garanzia. Vuol dire che il 50% del valore dei titoli che noi abbiamo in possesso è garantito da oro, 24 carati. Quindi una garanzia che non ha uguali. Ora vediamo il programma leader, il programma di leadership. Si diventa, in questa azienda si può diventare leader e quindi ci si può costruire la propria carriera. Il programma di leadership è un programma di carriera che offre un reddito aggiuntivo oltre che a dare premi di prestigio e raggiungere, e ci dà così la vera possibilità di raggiungere la libertà finanziaria. È importante dire che si diventa leader raggiungendo dei, delle unità di leadership, Queste le unità di leadership però sono cumulative, quindi crescono nel tempo, e quindi cresceranno col crescere del nostro team. Ma cosa più importante, queste unità di leadership sono a vita, nel senso che noi non le perderemo mai, come a volte capita in altre opportunità sicuramente serie, in altre aziende sicuramente validissime, dove però noi dobbiamo raggiungere mensilmente delle qualifiche. Invece con questa azienda noi diventiamo leader, facciamo la scalata da 1 a 15%, ma il, il livello che noi raggiungeremo non lo, non lo perderemo mai, anche nel momento in cui per motivi vari devo abbandonare un po' l'attività, nel momento in cui io dovessi riprendere, perché nella vita può succedere qualsiasi cosa, io riparto dallo stesso punto dove ho lasciato e questo è molto importante. Come si diventa leader? leader? Allora, un business partner guadagna una remunerazione aggiuntiva sotto forma di unità di ricompensi bonus, iscrivendosi appunto a questo programma di leader. Però deve soddisfare delle condizioni, come acquistare un qualsiasi tipo di sottoscrizione, confermare l'intenzione di partecipare al programma di leadership, avere tre business partner invitati personalmente nella propria rete e accumulare almeno 50 unità di ricompensa. Quando queste condizioni verranno soddisfatte, il business partner passa al primo livello di, di remunerazione di leadership e diventa leader. Il piano di compensi di, del programma leader prevede 15 livelli, come ho detto prima, e sono 15 livelli da scalare. Quindi il, il programma di leadership è il modo per fare carriera in questa piattaforma, in questa azienda. È una qualifica che si raggiunge con un buon lavoro di squadra che si svolge con la propria rete di business partner che noi invitiamo quindi una volta che io aiuto un cliente o un business partner della struttura ad acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma io guadagnerò dei bonus essere leader vuol dire anche diventare una figura di riferimento per l'azienda e per la squadra quindi è sicuramente un, un obiettivo sì, eh, a livello remunerativo ma è anche un, un, un eh, come si può dire un, uh, un obiettivo che si deve raggiungere con, et con etica, con onestà, ma soprattutto con la voglia di trasmettere e insegnare questo bellissimo diciamo lavoro. Poi eh, si potranno ricevere in modo passivo dei bonus da tutta la struttura di clienti e partner che io ho generata, quindi nel momento in cui io divento leader l'azienda sicuramente mi riconoscerà di più eh, per, proprio per il lavoro che io ho svolto e per la rete che io ho creato e ho costruito. L'ho già detto prima, però facciamo un piccolo riassunto, come possono essere utilizzati questi bonus che noi riceviamo sia dal programma GoalSat, che dal programma Fracta, che dal programma Leadership. Allora, questi punti bonus li, li posso trasformare in oro fisico di massima purezza, quindi in oro 24 carati, questo oro io lo posso ricevere a casa oppure lo posso custodire nel cavo di sicurezza. Posso farmi fare un bonifico bancario, posso acquistare obbligazioni convertibili in azioni oppure posso acquistare dei coupon e dei codici di attivazione per acquistare ulteriori prodotti della piattaforma. Non per ultimo, ma non meno importante, abbiamo questi due progetti, che sono il progetto Timesheet e Fixing. Sono due progetti molto intelligenti, perché fanno capire quanto l'azienda sia veramente interessata a far sì che ciascuno di noi, quindi tutte le persone in tutto il mondo, possano risparmiare, possano convertire la propria moneta in oro 24 carati. Cosa prevedono questi due progetti? Prevedono l'acquisto di un lingotto d'oro da 100 grammi pagandolo in rate. Adesso io non entro nel dettaglio di questi due progetti perché se qualcuno dovesse essere interessato si può sicuramente approfondire con la persona che vi ha invitato in maniera molto tecnica. Però io posso acquistare un lingotto da 100 grammi pagandolo in rate. E la cosa interessante è che se nel momento in cui io per qualsiasi motivo non, non voglio più pagare le rate non, non sono in grado di farlo non succede assolutissimamente niente l'azienda mi restituirà quantitativo di oro 24 carate in base alle rate che io ho, ho pagato e secondo me questa è una cosa bellissima perché ci porta proprio lontano da tutto il sistema che noi conosciamo, assicurazioni, fondi di investimento, eh, piani di accumulo, che per poterne uscire o per poterne usufruire spesso e volentieri incappiamo in penali oppure dobbiamo aspettare anni e anni e anni per, per riprenderci quello che noi abbiamo eh, investito. L'altra cosa interessante invece è che se io soddisfo il contratto, quindi pago tutte le rate da 10 o 20, adesso nel dettaglio io non entro, comunque alla conclusione di questo eh, contratto l'azienda oltre che darmi il lingotto da 100 grammi mi farà un regalo e mi darà un lingotto da 10 o 5 grammi in base all'opzione che io ho scelto in precedenza. Abbiamo visto un po' tutto, abbiamo visto chi siamo, abbiamo visto la piattaforma, abbiamo visto le figure che ne possono far parte, abbiamo parlato dell'importanza del loro. Mi scuso ancora per il video, ma ora vediamo un po' il eh, settore in cui noi lavoriamo. Lavoriamo nell'industria del network marketing. È un'industria sicuramente remunerativa, come si vede da questa slide, è un'industria che supera il, il, il fatturato di gran lunga dell'industria della musica, del football, del videogame e del cinema. Anche questa slide ci dovrebbe portare a riflettere molto, perché solitamente il cambiamento, il miglioramento, si cerca laddove c'è la possibilità di cambiare. È un'industria che fattura più delle altre industrie come ad esempio quella del cinema, o quella del mu della musica, ma anche quella del football. Eh, sicuramente è un'industria in continua crescita. Quindi perché non lavorare per un'industria in un settore dove sicuramente non c'è crisi? Perché scegliere Gigos? Abbiamo detto che ha 11 anni di esperienza nel mercato dell'online, quindi sicuramente Gigos non è una start-up, anzi ha dimostrato la, pro la propria crescita e il cambiamento. E su questa cosa vorrei dire due piccole parole, eh, perché spesso mi sento dire, ah ma voi siete la vecchia... Allora, Tutte le aziende sane, le aziende che si evolvono, le, le aziende che prevedono piani di sviluppo, le aziende che vogliono stare sul mercato, le aziende che vogliono crescere il proprio mercato, solitamente cambiano, perché si evolvono. Quindi il cambiamento non è un sintomo negativo, il cambiamento è sintomo di miglioramento. Ci offre un prodotto sicuro, di, un, di valore con popolarità storica l'oro 24, eh, 24 carati perché lo voglio specificare perché noi trattiamo questo prodotto è sempre esistito possiamo acquistare oro in modo sicuro e molto vantaggioso abbiamo guadagni elevati veloci e passivi Allora, guadagni elevati sicuramente passivi sicuramente perché l'abbiamo visto anche con il programma Fractal e a maggior ragione anche col programma leader, veloci, qui bisogna un attimino puntualizzare, nel senso che il fatto che noi siamo online, che la, la piattaforma Gigos l'azienda Gigos, io la chiamo ormai azienda Gigos, è, è presente sul mercato online, non vuol dire che ci regala i soldi, ma vuol dire che ci dà l'opportunità di guadagnare, di risparmiare e di migliorare, e quindi progettare i prossimi anni e sicuramente vivere i nostri anni in, con una sicurezza finanziaria e quindi in libertà, quindi eh, veloce può dipende veramente da tanti fattori. Eh, Gigos ci dà questa opportunità, ci forma, sta a noi poi coglierla, saperci formare, eh, credere nell'azienda, aver fiducia nell'azienda e proporla, proporla perché è un'azienda un seria, è un'azienda che offre un prodotto. Mh, per eccellenza, quindi veramente è una cosa che dipende da noi. Abbiamo programma di marketing sostenibili, li abbiamo visti prima, il programma Goal 7, il programma Frattal, il programma di leadership, sono comunque programmi sostenibili e sono programmi che hanno già reso tante persone eh, veramente libere finanziariamente e sono le persone che in Italia abbiamo tre grandi leader, stasera mi ha salutato Stefano Diponio, io sono qui a fare questa formazione grazie ai miei leader della mia squadra, Carla Rapone e Matteo Galleri, sono persone che vivono di questa attività, che hanno conosciuto questa quest azienda all'inizio, hanno, hanno visto i cambiamenti, e che dire, abbiamo una formazione veramente al top, e soprattutto formazione gratuita, abbiamo una formazione con sistema e metodologia e anche il fatto che sia gratuita non deve essere dato per scontato perché è vero che il mondo online offre tantissime opportunità e siamo entrati in questa era, eh, l'era digitale dove le tecnologie ci, ci permettono di guadagnare ma io mi sto accorgendo che anche nell'online eh, nell comincia a esserci un po' di confusione, nel senso che nascono tanti professori, tutti sono diventati maestri del network marketing, ma eh, per avere un'informazione bisogna pagare e non 100 euro. Io ho provato a vedere corsi da 1.500, eh, 2.000 euro, Compra questa, questo video che ti è, ma poi eh, sì ti danno delle piccole checchine, ma poi tu rimani solo isolato. Invece, con Gigos noi abbiamo una formazione veramente, veramente a 360 gradi, e si può dire in qualsiasi ora della giornata, perché poi queste persone sono arrivate a svolgere il loro lavoro anche con molta passione e con molta devozione. Cioè, proprio quasi come una missione, per cui spesso e volentieri tu che inizi, magari hai un lavoro tradizionale, veramente non hai neanche pro problemi di orari, perché queste persone ti seguono, ti vogliono formare, ti vogliono far guadagnare. Abbiamo una crescita personale e professionale, scusate, io ne sono un po' l'esempio, perché se stasera sono qui a presentare è perché i miei due grandi leader, come ho detto prima Carla e Matteo, credono in me, e mi stimolano sia dal punto di vista emotivo, personale, ma soprattutto dal punto di vista professionale. Abbiamo libertà di gestione del nostro tempo, perché noi questa attività la possiamo far coincidere con un lavoro primario, lo possiamo far coincidere con la nostra famiglia, quindi lo possiamo fare quando, come e dove lo eh, vogliamo. Entriamo a far parte di una famiglia globale, di un business internazionale. All'inizio vi ho detto che appunto siamo sul mercato da 11 anni, mantiamo più di 4 milioni di business partner sparsi in tutto il mondo, per cui più di internazionali di così eh, si muovono. Se vuoi essere dei nostri, se vuoi diventare imprenditore del business dell'oro, come devi fare per iniziare? Ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma, indicando il codice ID di chi ti ha presentato questa attività, questa opportunità. Devi, una volta registrato, devi leggere attentamente i termini e le condizioni della piattaforma stessa. Più di una volta ho sottolineato che l'azienda è un'azienda seria, reale e concreta, per cui vi invito a leggere i termini e condizioni. Bisognerà inserire documenti, perché giustamente Gigos, essendo un'azienda seria, vuole sapere chi siamo. Acquistare un prodotto della piattaforma. Ti devi connettere al sistema e poi iniziare a lavorare in tutta tranquillità con la tua squadra. Devi agire e iniziare il tuo viaggio. Quindi una cosa che non ho detto è che un rischio c'è, con la piattaforma Gigos l'unico vero rischio sarà quello di migliorare la tua vita. Con questa slide è un po', vogliamo un po' puzzecchiarvi, eh, vediamo raffigurate delle persone che tutti noi conosciamo, sono personaggi che hanno fondato grande, delle grandissime piattaforme, ma la domanda è questa, se uno di loro vi avrebbe invitato ad accettare e a condividere il loro progetto, voi cosa avreste risposto? Sicuramente avreste risposto di lasciare stare che, che erano dei pazzi visionari. Beh, Dobbiamo pensare a questi personaggi e vedere oggi chi sono, ma soprattutto più che loro, secondo me, va a viste quelle poche persone che hanno avuto fiducia in questi progetti, oggi sono persone miliardarie. Quindi sulla base di questo ti invito a riflettere, e da immaginarti fra tre anni, se tu condividerai il progetto di Gigos, tu fra tre anni potresti essere veramente finanziariamente libero, ricco o comunque avere una, una visione del futuro, vivrai il tuo futuro sicuramente migliore di quello che stai vivendo adesso. Non per ultima, eh, questa è una domanda fatta da un collega che mi ha incuriosito molto e mi ha fatto riflettere molto. La, dom la vera domanda che vorrei farti a te che, ti stai, che mi stai ascoltando, se tu oggi dovessi perdere la tua fonte di reddito, fatti questa domanda, quanto tempo potresti vivere con i tuoi risparmi? Se la tua risposta è sei mesi o meno, beh, devi fare azione. Quindi... Mi auguro che tu abbia colto tutte le informazioni, che questa eh, presentazione ti ha incuriosito e che dire. Nostri. allora, io adesso torno da voi. La presentazione è finita. Mi scuso per il video, avevo fatto tutte le prove. Ma probabilmente quando ho fatto la condivisione, pensavo di avere tutti i collegamenti fatti, invece, togliendo la condivisione e rimettendola, sarà da insegnamento la prossima volta. Allora, come sempre faccio qualche riflessione. Dopo andiamo a vedere. Sarò breve. Eh, volevo riflettere un po' sul titolo obbligazionario. È un io ultimamente sto pensando molto a questo prodotto finanziario che la piattaforma Gigos ci offre, che ci dà la possibilità. Eh, riflettevo perché questa piattaforma veramente ci, ci mette in condizione di risparmiare, di guadagnare, eh, ma soprattutto ci dà la possibilità di progettare il nostro futuro. Allora, tante volte, eh, non so, ci perdiamo in, in tante piccole cose, eh, ci perdiamo dietro tante scuse, non ho tempo, non ho soldi, però vedendo la situazione che c'è fuori, a me viene quasi spontaneo pensare, ma credi, ma la gente che ci sente, che ci, ci vede, eh, come fa a non capire l'importanza di questa azienda? Come fa a non avvertire il bisogno di metterci dentro il piede? Anche perché con questo prodotto finanziario veramente... Allora, Coloro 24 Carati ci dà la possibilità di convertire i nostri soldi in una moneta reale e concreta. E da lì è già, già lì è il massimo. Più ci dà la possibilità di guadagnare perché gratuitamente ci forma, ci sta insegnando un lavoro, ci dà la possibilità di, di imparare un, il lavoro dell'era dell digitale, un, il lavoro del futuro e quindi anche lì mh, non ci sono parole, ma col programma delle obbligazioni, cioè con l'emissione di obbligazioni, questa azienda veramente ci sta dando la possibilità di, mh, di dire fra cinque anni, quando saranno convertite in azioni, oh, io sarò proprietaria di un'azienda, sarò socio coproprietaria di un'azienda che vende oro 24 carati. È il prodotto che noi dobbiamo guardare. Forse noi siamo abituati a vedere questo prodotto come un prodotto da ricchi. Forse anche, è anche vero, chi, è, chi ha oro è ricco, ma è da lì che noi dobbiamo partire. È, da lì, è dal prodotto che noi dobbiamo veramente eh, ricevere tutte le informazioni e capirlo. E poi un'altra cosa, come dicevo prima, sì, è vero, l'online, eh, l'era digitale ci dà tante possibilità ma ragazzi miei, e i treni vanno presi all'inizio, perché se noi non prendiamo un treno all'inizio, fra un po' di anni saremo uno dei tanti, e invece è adesso che fa la differenza, è adesso saper cogliere le opportunità che questa azienda ci dà. Perché se come me siete andati in internet, avete guardato, vi siete, volevate qualcosa, cercavate ognuno per il proprio motivo, ma penso che tanta gente in questo periodo lo fa proprio per avere una fonte di guadagno alternativa. Ci si sarà resi conto, come mi sto rendendo io conto, che è vero che le opportunità ci sono, ma 15 anni fa, 20 anni fa, ti potevi arricchire vendendo il profumo, vendendo questo, facendo affiliate marketing sui prodotti eh, di consumo il vero business è proprio secondo me, secondo la mia opinione è la nostra opportunità perché ci dà un prodotto che oltre che a farci guadagnare ci fa risparmiare e noi che abbiamo perso è la capacità di risparmio perché forse prima di pensare di essere ricchi dovremmo avvicinarci a Gigos solo per il semplice fatto che Gigos ti rieduca al risparmio se tu risparmi potrai progettare, sarai più libero, ma se non risparmi e non metti via niente, allora devi aspettare veramente la ricchezza. Invece Gigos è nata, è nata per tutti, ma è nata per noi comuni mortali per darci la possibilità di stare bene. Io adesso me ne sto zitta e guardo un po' di commenti. Mi scuso per il video, ci tenevo proprio a vederlo perché, ah, dico l'ultima cosa... Eh, io ho presentato, non sono una presentatrice, sto imparando questo, questo lavoro perché a me piace parlare lavoro e eh, lo faccio volentieri perché per me è un punto di crescita. E poi, veramente, ogni volta sono sempre più emozionata e mi stupisco di questa cosa, ma ho sempre più voglia di trasmettere queste informazioni. Però ogni lunedì e ogni venerdì ci sono dei presentatori ufficiali nella nostra sala Zoom. Anche qui vi invito a entrare in sala Zoom. Non dovete aver paura di andare a ricevere le informazioni, perché da me potete ricevere le informazioni, potete ma è importante ricevere le informazioni della piattaforma Gigos, del da professionisti, perché ci sono piccole cose che magari io potrei anche non dire. Ciò non toglie che anche la mia informazione spero vi sia stata utile. Allora, adesso andiamo a vedere qualche commento. Gaetano, grazie Chiara. Maurizio Gavosto, stupenda presentazione. Grazie, sempre gentilissimi. Susi. Ma sei stata bravissima, Gaetano, il nostro biglietto per il treno è proprio un l'ingotto d'oro, sì, ma è importante capirlo ora, è vero Gaetano. Ottima osservazione, profonda e forte, allo stesso tempo educarci a Globa, certo, ma è Globa che ci sta, cioè è Gigos che ci sta rieducando noi, io me ne sto accorgendo, eh educazione al risparmio e soprattutto al mantenimento del nostro potere d'acquisto, è vero Maurizio, Maurizio, perché comunque è vero, noi abbiamo perso in questi anni tanto, abbiamo perso la capacità, il potere d'acquisto, ma la cosa vera è che abbiamo proprio perso la possibilità di risparmiare, noi non accantoniamo più niente, quindi che futuro può esserci senza un risparmio? E Gigos veramente, anche col, col, col programma Goal Set, veramente ti educa, cosa che invito a iscriversi, solo per il Goal Set invito le persone a entrare, a iscriversi in questa piattaforma, e vedere veramente la serietà di questa azienda. Praticamente è un'azienda che si sta sostituendo, io ne sono contenta, a, alle istituzioni che noi conosciamo, come le banche, come le assicurazioni, ma Gigo ha solo l'interesse di aiutare noi, aiutare le persone a risparmiare. Io non vedo altri commenti, per cui ah, vediamo quello di Carla... È un'attività che possono fare tutti, certo Carla, tutte le persone che vogliono veramente migliorare e cambiare la loro vita ed aiutare gli altri a fare lo stesso, è vero Carla. Voi spesso lo dite, magari io dovrei puntualizzare anche un pochino di più questo aspetto, eh, abbiamo lo strumento, abbiamo il prodotto, ma eh, sta a noi la vera voglia di cambiare, cioè sta a noi a voler veramente un miglioramento, io penso che molta gente in questo, in questo momento si, si faccia un sacco di domande, ma in noi deve scattare A, la voglia di informarsi, B, non avere paura di ricevere queste informazioni. Quando noi vi invitiamo in Zoom, non, non vi invitiamo per to torturarvi o chissà per, per prendervi, no, noi semplicemente vi invitiamo perché nella sala Zoom ci può essere anche un contatto diretto, innanzitutto vi rendete conto delle persone che lavorano per Gigos, eh, avete la possibilità anche di conoscere i, i grandi leader, avete la possibilità di, di fare domande e quindi ricevere le vere le informazioni in un modo molto più, secondo me, molto più tranquillo, molto più sereno. Quindi non abbiate paura di andare in Zoom quando le persone vi invitano. Lucio, grande presentazione, complimenti Chiara, sempre più professionale da ve la ridere. Col, col, col video non sono stata proprio professionale, però vabbè. Invito a venire il lunedì e il venerdì e questo video molto interessante lo potrete vedere. Alessandra, migliorare la propria vita, ma soprattutto migliorare se stessi e tu sei l'esempio. Grazie Alessandra. Ecco il messaggio del Brava Chiare, grazie per l'eccezionale presentazione. Di Ponio Stefano è il leader di riferimento Italia. Siamo nati tutti sotto di lui, è un grande esempio. Anche lui ci, nonostante comunque diciamo la sua carriera in Gigos tutti i giovedì sera. Stefano Di Dipogno eh, ci fa formazione gratuita, ci mette a disposizione la sua esperienza e anche i suoi errori perché Stefano comunque è cresciuto con questa azienda e aiuta noi, anche questo, noi abbiamo la fortuna di avere chi ha iniziato prima di noi e quindi sulle loro spalle magari hanno anche fatto degli errori, sono cresciuti con l'azienda. Carla sia un grande esempio di crescita personale e professionale. Vi ringrazio tutti, io penso di, se non ho letto tutti i messaggi, mi scuso, è sempre un'emozione presentare questa attività, vi do appuntamento a due mercoledì perché io mi alterno con Francesca, con Franci, chiamavo Franci, tutti i mercoledì, però vi, vi rinnovo l'invito al lunedì e al venerdì. Buonasera a tutti e alla prossima.